Presidente Alfieri siamo alla sala bottiglieri della provincia per la presentazione di questa estate gregoriana anche con partner la BCC Buccino Comuni Cilentani un, una grande estate per promuovere il territorio dal punto di vista culturale ma soprattutto turistico. Sì un percorso già iniziato eh, negli anni precedenti dalla ex BCC di Buccino che l'anno scorso ha trovato eh, un programma e un, un accordo di collaborazione molto più eh, fitto e noi siamo qua a testimoniare che quel percorso che abbiamo iniziato vogliamo eh, proseguire in questa azione forte che poi mette al centro il territorio, le proprie caratteristiche, le specificità e mh, questo motore no? Che è questa manifestazione molto bella che crea un indotto importante, crea ehm, l'attenzione del territorio con tanti visitatori deve essere il momento di partenza per trovare poi ulteriori momenti di sviluppo che dalla manifestazione poi riescono a trovare un, un, un loro eh, risultato finale eh, che deve comunque guardare al territorio sia economicamente sia dal punto di vista sociale. Quindi, la banca vuole essere molto presente, vuole essere un partner affidabile, eh, l'associazione, la prologo, l'amministrazione eh, ci piace perché c'è uno spirito eh, molto vicino a quello della banca che mette il territorio e le comunità al centro, quindi quando ci sono queste manifestazioni la banca della comunità non può che essere presente, noi siamo molto felici eh, di essere chiamati al tavolo per poter dare il nostro contributo. Dottoressa Freda, in qualità di Presidente della Prologo di San Gregorio Magno, stamattina vengono presentati nella Sala Bottiglieri questo calendario di eventi di, che riguarda l'estate eh, gregoriana. Parliamo appunto di, questa, di questo ventaglio di eventi. Sì, eh, questa mattina, buongiorno a tutti innanzitutto, questa mattina presentiamo un ricco calendario di eventi gregoriani, nato dalla collaborazione con diverse associazioni presenti sul territorio e anche di privati e eh, eventi religiosi parrocchiali. Um, Partiamo con eventi strettamente legati alla Proloco, iniziamo con un torneo di calcio, giornate dedicate allo sport, serate di puro intrattenimento e divertimento e infine noi concluderemo con Baccanalia, ventottesima edizione. Poi ci saranno tante altre manifestazioni di ogni genere organizzate da parte di diverse associazioni eh, che sono presenti anche questa mattina. Partner dell'evento è la banca di credito cooperativo Buccino e Comuni Cilentani, quindi un partner importante a sostegno di quest'opera, questo, quest opera, questo quest intento di valorizzare il territorio dal punto di vista sia turistico ma anche economico. Sì, quando ci sono delle realtà così importanti sul territorio si creano delle sinergie di una collaborazione proficua, e, appunto grazie alla collaborazione della BCC Buccino Comuni Cilentani. Um, riusciamo ad organizzare molti eventi che valorizzano il territorio Quali sono le peculiarità della sua cittadina? Beh, San Gregorio Magno è conosciuta innanzitutto io dico sempre per l'ospitalità dei gregoriani per lo spirito gregoriano e poi ovviamente per lo splendido scenario di Via Bacco e per il buon cibo e il vino locale di propria produzione è un paese a trazione agricola le tradizioni folcloristiche sono um, il il centro di, di questo paese, però noi cerchiamo, essendo comunque giovani, di valorizzarlo anche con qualche novità a riguardo. Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori, a chi ci segue e soprattutto un ringraziamento a voi per essere qui oggi. Sarà un'estate piena di eventi, la finalità di questa conferenza stampa è di focalizzare l'attenzione dell'estate gregoriana gli eventi, e le manifestazioni che a cui daremo vita, daremo, daranno vita alle nostre associazioni più precisamente e quindi di deviare, diciamo così, se mi permettete questo, questo termine, l'attenzione un po' da, da baccanali, ecco perché resta sempre il nostro fiore all'occhiello, l'evento clou dell'estate gregoriana che ormai tutti in regione, anche oltre la regione campania conoscono da anni, però vogliamo presentare anche altri eventi, eventi eh, che si ripetono già da diversi anni come il Festival del Folk organizzato dal gruppo folclorico gregoriano, altri eventi organizzati anche di tipo culturale, organizzati dalla parrocchia, il nostro parroco Don Roberto, anche lui molto attivo su tutte queste attività culturali e ricreative. Eventi di altre associazioni, Forum dei Giovani, Associazione Mettiamoci il cuore e la Pro che cura diciamo baccanale anche altri interventi di promozione anche dell'enogastronomica del nostro territorio. Quindi un'estate ricca, densa di eventi, eventi non solo di natura strettamente enogastronomica, che è la caratteristica del nostro territorio, ma anche di tipo culturale, ricreativo, tradizioni e quindi un'estate piena, ricca di eventi a 360 gradi Il suo gruppo folk è addirittura oggi parte per l'estero quindi l'importanza di valorizzare questo settore che è comunque un elemento trainante per la sua cittadina Tu sai benissimamente, ci segui molto Quintino che il nostro gruppo folk proprio ha compiuto 40 anni di, di attività il compleanno, 40 anni sono tantissimi Sta proprio oggi, stamattina partivano per la Croazia e poi darà vita anche quest'anno al solito e tradizionale evento del Festival del Fuoco che si terrà ad agosto con gruppi eh, stranieri, importanti ricorderai l'anno scorso un gruppo che ha fatto davvero un bellissimo spettacolo della, eh, della Nuova Zelanda addirittura quest'anno ci saranno tanti altri eh, gruppi esteri che eh, puntualmente a San Gregorio ogni anno arricchiscono i nostri eventi lo spopolamento è l'unica piaga che può essere battuta solamente attraverso investimenti, attraverso anche queste iniziative per incoraggiare anche le imprese. Ecco, quanta consapevolezza c'è tra gli abitanti del territorio, da quelli della provincia, dai da, da, da salernitani, perché, per poter crescere insieme e condividere insieme. Guarda, lei ha toccato veramente un punto dolente ecco, delle, delle nostre zone, le zone interne. Lo rimarcava anche ieri il governatore De Luca, siamo stati insieme a lui a una manifestazione a Sicignano, inaugurazione di in una a casa per anziani e anche lui rimarcava questa piaga enorme nelle nostre zone interne, quella dello spopolamento, questi giovani sui quali abbiamo investito per anni, abbiamo investito risorse notevoli e poi vanno via. Nella migliore delle ipotesi vanno al nord dell'Italia, nella peggiore vanno all'estero spopolamento quindi non solo dal punto di vista intellettuale, ma anche uno spopolamento proprio legato alla manodopera, alle attività tradizionali, l'artigianato, l'agricoltura che un tempo rappresentavano dei settori trainati nel nostro territorio e che oggi purtroppo anche qui dobbiamo constatare un'emorragia un anche di, di manodopera e di braccia. Quindi, ecco, la finalità di queste iniziative è anche questa, questa quella di eh, frenare questa emorragia, questo fenomeno di spopolamento e cercare di arricchire eh, il territorio con questi nuovi eventi e di attrarre più che arricchire anche investimenti, investimenti in questo caso legati soprattutto alla, al turismo. Ecco. Però su questo io, eh, per chi mi conosce, sa che eh, il mio chiodo fisso è uno, quello di... Ehm, fare un discorso di zona, di territorio, di comprensorio, nella fattispecie l'Alto Sele Tanagro, ci vuole un'unione istituzionale, un'unione di comuni, mettere insieme eh, le nostre forze, le nostre potenzialità, tutte le nostre sinergie, le nostre capacità che sono tantissime, il territorio ne ha tante, sia intellettuali ma anche dal punto di vista del paesaggio, del territorio, della storia, delle tradizioni. Sapete tutti che c'è Buccino, vicino al mio paese che è un paese antichissimo, c'è un museo, addirittura risale a prima della fondazione di Roma. Quindi, proseguendo, c'è la zona termale di Contursi che è tra le più importanti eh, d'Italia. C'è Ricigliano vicino a San Gregorio che ha più o meno le medesime caratteristiche: enogastronomia, produzione di eh, formaggi, salumi. C'è Cogliano che è importante per il tartufo. C'è Palomonte, insomma, Oliveto, insomma, sono paesi che hanno tutti delle potenzialità enormi e poi il fatto diciamo, bello di tutto ciò è che queste potenzialità sono di natura eterogenea. Quindi le dobbiamo mettere insieme, dobbiamo fare un discorso eh, di comprensorio di zona ed esportare questo nostro modello di sviluppo fuori il nostro contesto, farlo, non so, conoscere farlo conoscere, esatto, con delle operazioni di marketing, ecco, oggi è una parola molto abusata, ma... Di comunicazione scusate, comunicazione me... e marketing, che oggi nell'era uh, dei social, anche se non sono un grande uh, fruitore né utilizzatore dei social, però mi rendo conto che su questo aspetto i social sono molto, molto importanti, su questo aspetto. Quindi esportare questo nostro modello fuori dal territorio, fuori dalla regione Campania e perché no in tutto il mondo. Nicola Parisi che era presidente del GAL si parlava addirittura di creare un'emittente televisiva del territorio che facesse da, diciamo, da ufficio stampa, se parliamo, da ufficio di promozione del territorio, quindi quanto è fattibile questo progetto? Sicuramente con tutta l'esperienza che ha Nicola amministrativa e politica eh, credo che questa sua eh, proposta sia senz'altro importante da prendere in considerazione e cogliere nel segno perché ha puntualizzato appunto quello che dicevo prima, oggi è importante sì l'organizzazione, fare rete, fare impresa, però è altrettanto importante la comunicazione. Però sinceramente e personalmente viene prima l'organizzazione, prima l'unione e poi viene eh, diciamo, l'aspetto la, la, la, della comunicazione anche un centro sportivo all'avanguardia. Sappiamo che proprio il 19 giugno, e qui intorno a noi ci sono delle sculture, dei dipinti dedicati alla Salernitana. C'è stato un sopralluogo dell'allenatore della Salernitana e del team manager che hanno incontrato, credo, il vice sindaco per un sopralluogo, per un possibile ritiro precampionato lì. Quali sono gli aggiornamenti? Insomma, se anche la Salernitana nel calcio può rappresentare un viatico importante per i discorsi che si facevano prima. Appunto giustamente una domanda opportuna questa perché un altro fattore trainante, un altro fiore all'occhiello del nostro comune, il nostro centro sportivo che conoscono tutti, la Salernitana è già stata diversi anni fa, se ricordate quando c'era Zeman come allenatore quindi addirittura in Serie A, è stata anche quest'anno recentemente varie volte in ritiro e confermo c'è stato un sopralluogo del tecnico con alcuni dirigenti, c'era la mia vice sindaco perché io non c'ero eh, in comune, hanno fatto il sopralluogo e si sono riservati una decisione. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale sulla scelta di, del nostro centro sportivo come location diciamo così, del ritiro precampionato della Salernitana. Però oltre alla Salernitana abbiamo già ricevuto diversi contatti da parte di altre società anche importanti, Serie C, Serie D, eh, Altamura, Casarano. L'anno scorso abbiamo avuto come ospiti la Regina e il Matera e quindi anche su questo aspetto, da questo punto di vista, la nostra offerta, quella sportiva, grazie a questa importante struttura eh, ricettiva, il centro polifunzionale, il centro sportivo appunto, quindi è un'altra tipologia di sviluppo eh, che noi possiamo eh, offrire, po su cui possiamo contare, il nostro sì, comune. Interventi. Sì, interventi strutturali, eh, appunto per adeguare la struttura che comunque risale a un trentennio fa e che ha bisogno sicuramente di continua manutenzione. Eh, a breve probabilmente sembra, almeno ufficiosamente, è uscita anche la graduatoria di bando sport e periferie con cui probabilmente ci, saranno, ci sarà un finanziamento importante per il restyling di questa nostra struttura sportiva. Della... Questa è stata gregoriana e la BCC Buccino Comuni Cilentani, quindi un partner importante già presente sul territorio da oltre un trentennio con, come banca di BCC di Buccino. Certamente, l'anno scorso abbiamo sperimentato con la BCC appunto, Buccino e Comuni Cilentani un'importante partnership eh, focalizzata però su sulla manifestazione Baccanali 2018. Proseguirà quest quest'anno questo partenariato, diciamo così, questa collaborazione con l'ABCC. Siamo andati bene l'anno scorso, sicuramente faremo meglio anche quest'anno. Ultima domanda: quanto bene si vuole a questo territorio? Sia i politici, sia i cittadini, sia tutti che sono legati al territorio. Beh, noi, che ci viviamo, sicuramente vogliamo bene a questo territorio. Vorrei che volesse, volessero bene un po' di più a questo territorio anche i politici dei livelli istituzionali più elevati, su questo diciamo, scontiamo ancora un po' di ritardo, devo, diciamo, dobbiamo ammetterlo, però poi questo è un altro punto sul quale bisognerebbe parlare molto ma molto. Yeah.